Buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida dal 25 luglio al 1 agosto 2022. Eh, faremo eh, tre letture diverse, nel senso che suddividerò le carte in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi adesso andremo a fare una preghiera di protezione per chiedere guida e assistenza all'Arcangelo Michele e agli angeli e vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore e ai vostri angeli qual è il gruppo più giusto per voi qual è la lettura più giusta per voi per il vostro massimo bene e poi alla fine leggerò un, um, un messaggino da questo libro ok bene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 Padre e Madre che sa cosa deve fare. Chiedo protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste. Fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A. Scusate, chiudo la porta per il cagnolino entra e esce in continuazione allora vediamo un po' gruppo A apriti a ricevere guardate che bella questa carta bellissima ok, gruppo A ricevere gruppo B crea un santuario un luogo sacro benissimo Gruppo C, intenzione. Ora vediamo le carte degli angeli, cosa ci dicono. Eccola qui. A, ah, è tempo di agire, è tempo di andare. Molto interessante. B, che cosa desideri veramente? Gruppo C, abbi fiducia. Vediamo un po'. Eccola qui. Esce all'aria aperta, gruppo A. Vediamo un po', gruppo B. Irradia da dentro verso l'esterno, irradia la tua luce, molto interessante. Eh, gruppo C, credi nella magia. Bene, allora iniziamo col gruppo A apriti a ricevere è venuto il momento di aprirti al divino femminile l'energia del ricevere ricevere amore ricevere dei complimenti ricevere abbondanza cerca di essere recettiva di essere grata quando qualcuno ti dice qualcosa di carino quando qualcuno è gentile con te se ricevi dei doni accettali con amore eh, stai per ricevere qualcosa di importante nella tua vita quindi rimani a Aperta a ricevere, rimani aperto a ricevere, rimani aperto all'amore, rimani aperta a tutto ciò che sta arrivando in maniera molto importante nella tua vita. Questo non vuol dire che devi rimanere immobilizzato o immobilizzata, questo vuol dire che devi continuare ad agire. Azione: c'è qualcosa che ti sta bloccando, e invece gli angeli dicono è venuto il momento di agire. Azione: va bene. Eh, assolutamente eh, un nuovo inizio per te è molto importante eh, mh, veramente che tu continui a rimanere focalizzato e focalizzata nei tuoi obiettivi personali e spirituali quindi azione preghiera manifestazione cioè ti è una, come per dire ci vuole un equilibrio tra azione dare e ricevere quindi questa questo gruppo eh, è invitato da parte degli angeli a portare in equilibrio le due energie dare e ricevere azione e ricezione a rimanere aperti nel dare rimanere aperti nel ricevere diciamo che è un modo per riequilibrare le tue energie anche è quello di uscire all'aria aperta di andare nella natura di connetterti con madre terra di connetterti con gli angeli con gli esseri di luce eh, perché questo è un modo mh, che ti aiuta a, a riequilibrarti più velocemente a sciogliere i blocchi sciogliere le paure sciogliere tutto ciò che ti sta impedendo di ricevere e di agire quindi magari hai bisogno di prenderti una pausa hai bisogno di eh, immergerti nella natura magari di andare a fare una meditazione nella natura di andare a pregare nella natura di fare delle passeggiate eh, e di goderti la madre terra perché la madre terra ti sta chiamando Bene, eh, vediamo il gruppo B. Eh, diciamo che sei invitato a, mh, assolutamente a trascorrere del tempo in solitudine, in preghiera, eh, ritirati in un luogo sacro della natura oppure crea uno spazio sacro, armonico e protetto nella tua casa creando un santuario, un luogo, un luogo, uno spazio tutto tuo dove puoi pregare, dove magari metti i tuoi incensi, metti i tuoi cristalli, dove eh, magari eh, luogo dove mediti ecco eh, naturalmente l'arcangelo Michele ti invita alla purificazione della tua casa e di questo spazio sacro eh, eh, perché hai bisogno veramente di entrare dentro di te di ascoltare il tuo cuore sei un po' nel caos sei un po' confuso sei un po' confusa è, momento, è venuto il momento di fare chiarezza cosa vuoi veramente dalla vita cosa vuoi veramente ricevere dagli angeli, da Dio io. Uh, sei un po' confuso, sei un po' confusa. Vuoi questa relazione, sì o no? Vuoi questo lavoro, sì o no? vuoi veramente servire la luce sì o no? vuoi veramente eh, avere mh, successo sì o no? vuoi raggiungere i tuoi obiettivi sì o no? devi essere chiaro e preciso e quando avrai capito cosa vuoi veramente chiedi a Dio agli angeli eh, ciò di cui tu hai bisogno perché loro saranno ben felici di aiutarti, di contribuire alla manifestazione dei tuoi obiettivi e dei tuoi sogni. È venuto il momento anche di eh, entrare dentro di tema anche di irradiare all'esterno la luce del creatore che tu sei ok eh, amati assolutamente eh, tu sei un'anima infinita irradia la tua bellezza all'esterno irradia la tua luce irradia la tua gioia irradia la, il tuo il tuo modo di essere la tua vera natura infinita se un'anima infinita se un'anima molto carismatica eh, porta questo carisma all'esterno non trattenere la tua energia questo è sbagliato. Lavora con le affermazioni positive sull'amore per te stesso e per te stessa, perché questo ti servirà per elevare le tue vibrazioni e frequenze quando tu uscirai da casa. Andrai a lavorare o andrai a socializzare o andrai a eh, insomma eh, anche solo andare a fare la spesa con la tua presenza. Puoi irradiare luce all'esterno. Ma è importante, dice l'arcangelo Michele, mantenere le tue vibrazioni. Le tue frequenze alte, quindi più rispetto per te stesso, per te stessa, più amore per te stesso, per te stessa, fai affermazioni positive, fai riprogrammazione, lavora, eh, lavora su di te perché questa è la via. Quindi più meditazione, più preghiera, ritirati in uno spazio sacro, irradia la tua luce e chi bene le idee su cosa vuoi veramente, ok? Bene, passiamo al gruppo C. È importante allineare i tuoi pensieri, parole ed azioni nella direzione dell'amore. È importante direzionare le tue intenzioni. Le tue intenzioni sono come un laser, sono molto potenti. Quindi purifica la tua energia, purifica i tuoi pensieri, purificati e assolutamente chiedi a Dio di aiutarti a manifestare le tue intenzioni quindi devi essere molto chiaro e preciso focalizzati nella direzione giusta quindi anche in questo gruppo siete invitati a focalizzarvi in quello che volete raggiungere veramente nella vostra vita e abbiate fiducia che tutto andrà per il meglio gli angeli lavorano dietro le quinte l'arcangelo Michele ti sta aiutando ti sta devi avere fiducia in te stesso in te stessa e nella, e nella manifestazione dei tuoi sogni perché l'amore divino vuole il, la tua felicità vuole che tu sia felice non c'è niente che ti sta ostacolando l'unica cosa che ti sta ostacolando sono le tue paure credi nella magia dell'universo l'amore divino vuole che tu manifesti i tuoi sogni quindi l'energia della manifestazione è con te tu non devi aver paura di niente devi solo avere chiare le idee di che cosa vuoi veramente e lavora agisci in questa direzione e apriti a ricevere perché grande abbondanza sta arrivando nella tua vita io credo che tutti e tre gruppi questa settimana sono interconnessi tra di loro, quindi potresti anche risuonare, magari hai scelto il gruppo A o il gruppo B e risuoni anche col gruppo C, non preoccuparti di questo, è possibilissimo, va bene? Bene, prima di chiudere, anime infinite, volevo leggere un messaggio da questo libro molto carino, va bene? Come sarà il tuo futuro? Naturalmente eh, il futuro dipende dall'energia del presente, però è molto carino perché si può scegliere il messaggio, io chiedo all'arcangelo Michele, dimostrarci il messaggio per questa settimana valido per tutti i ragazzi il gruppo a era apriti a ricevere è uscito il messaggio apriti ora vediamo un po che cosa dice apriti a nuove possibilità a nuovi paesaggi a nuovi orizzonti prova a immaginare che il tuo panorama è l'unico esistente su questo pianeta Prova a prospettarti la possibilità di vedere e vivere cose completamente diverse. Esci dalla tua zona comfort, apriti al nuovo, grandi opportunità stanno arrivando nella tua vita, basta uscire dai limiti mentali, tutto è possibile spazia, espanditi, credi che puoi veramente creare una realtà migliore di quella attuale, questo è possibile credendo in te stesso, credendo e avendo fiducia che Dio e gli angeli sono con te e che ti stanno accompagnando in questa vita meravigliosa in questa tua esperienza straordinaria che è la vita sulla terra. Bene, per questa settimana la nostra lettura eh, si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo di carte o come connessione diretta, facilito anche le guarigioni a distanza, ossia il riequilibrio energetico in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale e spirituale con le nuove frequenze. Di luce mi occupo anche di facilitare il coaching con logo ceiling sono delle sessioni one to one per aiutarti a liberarti da tutte le paure sistemi di credenze emozioni negative traumi del passato tutto ciò che ti sta bloccando e ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere e di agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi e si lavorerà tantissimo anche con la riprogrammazione del subconscio sia dell'inconscio per aiutarti ad allineare l'inconscio nella direzione di ciò che tu vuoi raggiungere, quindi focalizzarti nei tuoi sogni e nei tuoi obiettivi, agire in questa direzione e far sì che anche l'inconscio eh, assolutamente sia allineato a quelle che sono le tue azioni a quello che è il tuo focus eh, onde evitare sabotaggi volevo ricordarvi che la nuova classe la, ormai la classe di luglio di luglio è al completo ma ci sarà una nuova classe che partirà il 31 di agosto eh, per quanto riguarda il percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce un percorso di due mesi straordinario dove imparerai tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce guarigione a distanza guarigione in presenza guarigione con gli occhi guarigione con la foto tutti gli aspetti della guarigione lezione per lezione e in più si faranno delle lezioni su logo stealing e in più riceverai tre sessioni di guarigione da parte mia quindi un pacchetto completo per maggiori informazioni non esitare a contattarmi oppure guarda qui sotto c'è un video di presentazione del percorso eh, per chi invece vuole Vuole vivere l'esperienza della guarigione energetica con le nuove frequenze di luce in presenza assolutamente ci sarà il seminario in, a partire dal 29 ottobre 29 e 30 quindi il weekend l'ultimo weekend di ottobre 2022 in promozione quindi contattatemi per prenotare il vostro posto al seminario per chi invece vuole fare un'esperienza completa saranno quattro giorni straordinari dal 29 ottobre al 1 novembre si lavorerà anche per eh, imparare la connessione al sé superiore. Riceverai la tua personale e, e diventerai facilitatore non solo delle nuove frequenze di luce ma anche della connessione al sé superiore. Qui sotto la locandina con tutte le informazioni, tutti i dettagli e se vuoi ricevere maggiori informazioni non esitare a contattarmi. Il mio numero è 340-950-0840. Io vi saluto, buona estate, godetevi le vacanze, connettetevi con la natura, pregate di più, create un luogo sacro, armonico e protetto e vedrete che sarà un'estate straordinaria e che i vostri progetti riusciranno a ad avere concretezza nel piano della materia un bacione a tutti a presto ciao ciao